Io sono venuta qui non a fare dei comizi, sono venuta qui banalmente a dirvi che l'Italia è fiera del lavoro che fate, che nei giorni nei quali normalmente no, chi lavora fuori casa torna in famiglia per passare tempo con la sua famiglia, i giorni del Natale voi non potrete farlo. Ma quella famiglia, vi vede, non è solo la vostra famiglia, è la patria, che è una madre. E io credo che quella patria, in giorni come questi, debba esserci per dire, per dirvi, che la credibilità, la fierezza, uh, l'affidabilità che l'Italia può vantare nel mondo, che la rendono rispettata, rispettabile, più ricca, camminano sulle vostre gambe, sul vostro esempio e sui vostri sacrifici. I sacrifici che fate non sono ovviamente una cosa facile, lo avete fatto per scelta, lo avete fatto per scelta e quella scelta è una scelta d'amore e questo dimostra che voi siete persone libere perché dice il filosofo Gustave Tipo che l'uomo non è libero nella misura in cui non dipende da niente e da nessuno è libero nell'esatta misura in cui dipende da ciò che ama ed è schiavo nell'esatta misura in cui dipende da ciò che non può amare i vostri sacrifici, le vostre rinunce dipendono da quello che amate vi rendono liberi e rendono la vostra nazione libera non è la credibilità che oggi abbiamo costruita da, per gran parte dalla politica, no decisamente no, la politica, buona parte della politica ha potuto soprattutto forgiarsi, eh, freggiarsi del vostro esempio, quindi l'Italia vi deve dire grazie, banalmente deve dirvi che riconosce il vostro valore e che come la patria può contare su di voi, spero che voi sappiate che potete contare sulla patria buon Natale a voi, alle vostre famiglie lontane voi siete 4 km forse 4.000 km forse qualcosa di più lontani da casa Ma casa vostra vivete sa quanto valete, sa quanto vi deve grazie Presidente. Signor Presidente, se <coughs> permesso so, vorrei rompere il protocollo. Oh. Siamo in clima natalizio, ho ricevuto due splendidi doni personali del contingente e il contingente in questo momento vorrebbe donarle altrettanti doni, veramente sentiti quasi persona come il primo. Come detto poco fa, tricolore, lei ha dato un tricolore, sono tutte le firme dei militari presenti in questa stanza, se manca qualcuno è perché la licenza. Lo dico con commozione. personale, spero che troverà con pressione delle sue cose più intime e care e non riconoscire posso? Il sindaco davanti a noi. con il suo essere più. istituzionale. No, no, più militare, cioè, ah, sta come si dice? è ci un po' di la seguo, la Grazie a voi, grazie, complimenti. Perfetto. Ci siamo, ci siamo arrivo tante, uno per volta sì, se so do no non so dove guardare grazie tu Ok grazie la stiamo stiamo consumando No è che se no non so dove guardare fa una faccina aspetta non era la la Grazie. Grazie. grazie grazie per questa accoglienza grazie per avermi fatto sentire in famiglia e grazie per i vostri doni non solo perché c'erano dei doni, ma per il significato che quei doni hanno, che porto con me. E insomma, basta. <ride> andiamo? un attimo solo andiamo. per favore grazie grazie grazie ci prendo per favore aspettate un secondo un secondo solo